zombie apocalypse buongiorno ragazzi ciao, buon pomeriggio come state allora nuovo video vlog barra che grigio questa volta vi trovate sul divano per lo piano perché c'è mio che sta dormendo e non sto bene quindi facciamo video così Comunque io ho appena mangiato, ho preso un caffè e adesso mi trovo sul divano un po' a smorzare per così di dire il pranzo, però vabbè, niente, ho fatto capire un... di per così dire. Niente, ehm, oggi sono tutti santi, però è anche Halloween, credo che sia stanotte, domani, non lo so, non mi ricordo neanche se cioè stanotte o domani, parchissimo, stanotte scrivetemi qua sotto i commenti non appena pubblicherò questo video e niente quindi praticamente sto eh, facendo questo video per parlare un po' con voi e eh, rendervi partecipi un po' della mia vita quotidiana dunque eh, oggi stesso eh, sono rimasto tutto il giorno in casa non avevo neanche nulla da fare e eh, e poi niente, adesso cioè, c'è pomeriggio vado al cimitero a... Um, come si dice? a saltare la tomba di mia madre e di mio, di mio nonno e nulla e poi torno a casa adesso, tutto a vedere e niente, mi, questo è assoluto outfit, come potete vedere Outfit solita ho detto nulla di che e niente quindi mi sta dicendo che che praticamente mh, pensavo fosse domenica o lunedì invece eh, è lunedì no martedì è o cos'è aspettate un attimo è martedì sì oggi è proprio martedì e niente, non è lunedì ma è martedì, vabbè, niente, domani è mercoledì, e nel frattempo mi sto scrivendo, mi sto scrivendo tante cose sull'agenda, cioè tante cose, mi sto organizzando organizzando nell'agenda le cose da fare per YouTube, non tutte, qualcosina, qualcosina di poco poco, un pelino così, non più di tanto sto sognando da, da, da eh, come si può dire da oddio non mi viene in mente eh, non lo so se si può dire non, non lo so non mi viene in mente comunque eh, sto cercando di scalare per i campioncini di smaltirli tutti e eh, cosa vuol dire smaltirli tutti smaltire i campioncini che ho già cioè quelli aperti finirli tutti e, e niente il resto ho pazienza il resto li darò alcuni perché non posso usarli tutti quindi alcuni li darò cioè quindi praticamente, praticamente ragazze mie eh, ho cercato di sto cercando più o meno di smaltire tutti i campioncini che mi rimangono eh, perché raga, alcuni non li posso utilizzare perché non so se sono ancora buoni o meno e alcuni eh, non li posso utilizzare per, anzi li devo utilizzare perché altrimenti eh, scadono hanno una scadenza tutti i campioncini hanno una scadenza e per me anche le palette come dite voi hanno una scadenza di giusto quindi niente mi sono imposta anche un'altra cosa, ragazzi. Di fare giorno per giorno un project pan, come sta facendo Carolina Bonanni. Bonanni? Sì, Bonanni. Vorrei fare un project pan con tutti i colori che ho nelle mie palette. Eh, non dico di toccarmi solo per uscire, ma anche per fare un video in casa. Toccarmi, sperimentare, giocare con i colori. Come dicono tante altre youtuber, tipo Anna, un certo anno, non mi ricordo come si chiama vabbè l'ho appena commentata stamattina ma non mi ricordo il nome suo mamma mia, mannaggia, non mi ricordo il suo nome, vabbè, non importa casomai, quando nel editing, io scrivo qua sotto il nome come ha fatto anche nel suo, nel suo video e niente quindi, praticamente, quanti praticamente ho detto contatevi, vabbè e appunto vorrei fare un progetto pan per eh, non per smettere palette più che altro per usarle perché sono da me poco non le uso poi ricorda mi lavare i pennelli vabbè io cernerò anche su quello laverò i pennelli e niente si sì, devo lavare i pennelli o lo faccio oggi o lo faccio domani non lo so Forse io la faccio oggi perché così meno mi sperico le faccende e metto a pose. Già. Non lo so quanto ci metterò a lavare i pennelli, non ne ho idea. Già. E già così è. Quindi praticamente ho preferito eh, aggiornarvi di questa cosa anziché di altre cose che magari a voi non ve ne importa niente. Eh, ho intenzione di fare un video tag. Non so quante volte l'ho detto, ma ve lo dico perché mi interessa dirvelo Sono 6 giorni e 39, quindi andiamo bene. <ride> quindi eh, farò un video tag inerente all'autunno perché l'ho visto anche sul canale. O. Mi è arrivata una notifica del canale di Ivana Ruggero Quartuccio, se non ero, Si. Sì dove era scritto video tag autunno anche quello mi ho in mente di farlo ma ho in mente anche di fare il video conosciamo video tag conosciamoci meglio che è stato ideato in barda cuba libre a merlis la cito anche in questo video perché mh, anche in questo in questo video eh, perché mh, ho in mente di fare questo video tag ok e niente questo è quanto quindi nulla ragazze ho intenzione di fare tutti questi video tag anche video tag profumosi non lo so cosa uscirà fuori ma si sì, lo so sono gli stessi profumi registrerò altri video anche se sono appunto sempre gli stessi però per far capire quanto mi piacciono ok lo so sarà un video noioso pazienza chi vuole guarda che no passa oltre che vi devo dire e niente, scusate se nel video rido poco però non è che non rido, cioè sorrido poco perché sorridere altrimenti sembri imbalzamata o incavolata, non so no, non sono arrabbiata, mi viene la stare in seria <ride> che ce li posso fare, raga e niente. Ehm, quindi praticamente alla fine ho deciso che farò questi tutti questi video e ehm, Cosa altro dirvi? Eh, qui a Palau appunto eh, il tempo ogni tanto è bello, ogni tanto fa il monellaccio Ah, non so se ve l'ho detto ieri, avanti ieri vi dovrei rifare le lunghe perché sono già, vedete? Aspettate e sono già ehm, sbeccate di qui, no? sbeccate le lunghe ma bensì lo smalto e eh, me lo devo rifare non lo ripasso sopra anzi lo rimuovo e lo rifaccio da capo tanto come si vuol dire non mi costa un bel niente rimuoverlo e rimetterlo da capo cioè riapplicarlo da capo niente questo era tutto ragazze era non dico un minuscolo video però era un video per intrattenervi un po' sempre chi sia riuscita non lo so un bacio e se è così mettete un bel like un commento Campanella. e iscrivetevi per non perdere i prossimi video aggiornamento sul mio canale youtube ciao